Ah, ottimo, allora salve gente, questo qua è il backstage, un cortometraggio che non ho la mia idea di cosa andrà a parlare. Sto soltanto, sarà l'ultima volta che vedremo questo essere vivente che non è nemmeno nella mia visuale, è tipo fuori vista. E niente, cazzo, il boys! Sorridete in camera, ciao, allora, in camera, che in sta qua. guarda che sta filmando lui. Non pensi niente sta roba. Non sai che mi stai facendo salire la voglia di dirigitare. Quando comincia la ripresa, fatelo fare da giovane. Quando si comincia si. la ripresa, io adesso mi tolgo il vestito e mi metto il grembiule, ok? E Poi, e poi comincio a misurare la panca qua, insomma, ok? Poi panca piana. Tu mi stai facendo... È la postura di un spallagname. Tipo... Non sai come cazzo ti pare? Sei, sì. sei, sei un eh, giovane sì. apprendista, esatto. sai come cazzo ti pare? Tu vai verso di là, Davide inquadrerà che tu uscirai con la valigetta quella lì, che io non so neanche perché cazzo ho messo qui. Se ho so che facciamo un corto mi mettevo la cammina. Scrivo a lui che facciamo tutto da vivo. Vieni qui, vieni qui. Noi dobbiamo fare una parte difficile. Non mi Così. sta sfiando. Mi sopra. Si vede, giusto? Devo seguirlo? No, no, no. Ok, stop, stop. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ci si vede... aspetta, sì. aspetta. Ma se si metto così? Eh, sì, sì. Eh, ma, ma dall'interno come si vede? Bene. Ok. 3, 2, 1, azione. Vai. Vai. Come ho camminato? In che mano la tenevo la valigetta? Non penso sia a destra, ok? Già che tutto pare. Ciao. Mi metto un'idea generale Per far vedere che sono ancora più falegname Sì ma così non in incontro prima non c'era E adesso al padre No ma me lo metto nella prossima Non questa ma l'altra Ok Come facciamo a far partire la registrazione da qua? È già partita <ride> Dai <ride> eh, ragazzi che dopo devono andare via eh giunta <ride> <ride> <ride> Ferma <ride> no. no vabbè Ma questa roba non ci serve Cioè appunto ecco Ok così va bene No, così <ride> Ok adesso io voglio dire che perché... è quello allora, più bello che è quello più bello che è che avete la corazza, però che è che pure, sì, esatto. è quello che è quello che è quello che un quello che è quello che è quello che è quello che è quello che tutto ma dopo diventa stupido <ride> No vai allora adesso c'è giù il portoncino che deve bussare ma poi si mette a scrivere ok? Signore siamo già riusciti a fare un po' di però su di quello sono felice <ride> Pronto? Ciao che azione oh, possiamo rifarlo vi prego Va bene vai facciamo Vai stoppa, la stoppa Bro è venuto male mi hai spostato il piede A te allora ok Senti mm. Se avete trascinato il super... Eh no, sull'occhio. Ok, fermo. Bene adesso inquadra lui che si sveglia. Adesso lui sale. Ok. Al cancelliamento del mostro. No, no, no. Scusami. Ok, vabbè, stoppa, stoppa, stoppa. Vai. Scusami, lo rifaccio. Tu? A che distanza sei più o meno... Eh. Vieni... Eh, dovrei... Faccio il tappeto. Il tappeto, così, va bene. Okay. Dai, dai, via. Via. Oddio... Lo oh, no. rifaccio, si è incastrato nella tasca. Ma tu, come ti giri, mi colpisci. Sì, è che sei incastrato nella tasca. Facciamo una prova, provatemi da buttare in testa del cera. Ho sì. girato o che mi giro? Con uh, questo pezzo qua, mentre, mm. dammi la da, da quando vuoi, così capisco quando me la dai, non troppo forte Tu ti giri Ti prego non farti i versi di vien da azione I bei vecchi tempi dove i video erano neri, non in bianco e nero, proprio neri <ride> ah, Vai È la fine della prima parte di Jack il falegname contro la droga No, che, no, no, no Il slegato, il grimpio, <ride> le tesori Giorno 2 di riprese Vuoi dire qualcosa in camera? Saluto anche te qua a YouTube Sto suonando la roba più facile che si possa suonare Vai, allora! vieni vieni vieni vieni Prova. vieni Così sono contro luce quindi vieni vieni vieni dall'altra parte Oh sì. Grazie, grazie! Cac. Grazione. È incerto, e fa una delle due e allora sceglie quella. Arrivo anch'io qui dopo e prendo questa qui. Cazzo. Ci stanno più inquadrando. Che cazzo è vero? Cazzo. Ok, allora io da qui e